Buongiorno, benvenuti a Reader. Eh, volevo cominciare citando Marguerite Yursenar, che eh, diceva che una biblioteca è come un granaio in cui si accumulano risorse per l'inverno dell'anima, dell diceva lei, che mi sembra un'immagine molto bella, che unita con quello che diceva invece Borges che immaginava, eh, da, da un punto di vista laico però, diceva che se Dio esistesse sarebbe come una biblioteca infinita. Ecco, il progetto di cui parliamo oggi unisce un po' in qualche modo queste due visioni, quindi una biblioteca infinita, potenzialmente infinita, eh, che faccia da granaio per questo lungo inverno dell'anima che stiamo attraversando. È eh, una biblioteca digitale, pensata e riprogettata anche in funzione delle scuole. Per entrare insomma, subito nel vivo, visto che i tempi eh, sono stretti, lascio la parola a Giulio Blasi, che è eh, l'amministratore delegato di Horizon Unlimited, eh, e che è la società che gestisce il servizio Mlol, che è quello che, a cui fanno riferimento eh, le biblioteche italiane eh, con 4.500 biblioteche digitali eh, e che è appunto al centro, del, de ci spiegherà insomma, meglio il progetto Reader e come l'Emilia Romagna in qualche modo abbia fatto da progenitrice a, a questo tipo di servizio molto eh, innovativo. Sì, allora a me il compito di, di descrivere rapidamente, telegraficamente il, il progetto. Il, che, eh, parto dalla fine, cioè da quello che ha fatto la Regione Emilia-Romagna. La Regione Emilia-Romagna Emilia non ha fatto da progenitrice, ha compiuto un processo di radicalizzazione, di un servizio che esisteva e che veniva usato da un piccolo numero di, di, di, di biblioteche del, dell'Emilia-Romagna, cioè da un centinaio di biblioteche che avevano individualmente, individualmente cominciato a utilizzare il servizio Mlol Scuola. Mlol Scuola è, è, è una biblioteca digitale, ma su cos'è, diciamo, torno fra qualche, fra qualche altro. Che cosa ha fatto la regione Emilia romagna La regione Emilia romagna ha deciso di eh, eh, offrire... Un, un accesso a tutte, le del, a tutte le scuole del territorio, a tutte le scuole della regione, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e, e, secondo, e secondo grado nella forma di eh, due portali, un portale dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado e un portale per le, dedicato alle scuole di secondo, di secondo grado. Che cosa eh, in soldoni, cosa significa questo dal punto di vista di uno studente o di un insegnante? Significa poter accedere fondamentalmente a due collezioni, una collezione di libri, di ebook, di libri digitali, di oltre 70.000 unità che è eh, diciamo, costituito da eh, titoli dei maggiori editori italiani e soprattutto da novità editoriali dei, di, di, di, diciamo, di gran parte dei, degli editori italiani e eh, da una grandissima collezione di quotidiani eh, italiani, circa 150, ma oltre 150 quotidiani eh, italiani, oltre 7.000 eh, quotidiani eh, da, da tutto il mondo. Questo più queste due cose, quindi una grande collezione di book in lingua italiana, una grande collezione di quotidiani internazionali da 90 paesi diversi in 40 lingue diverse, si aggiunge una grande collezione di una cosa che nel mondo della scuola viene chiamata OR Open Educational Resource, cioè di, di, di una grande collezione di oggetti digitali ad, ad accesso eh, gratuito che possono essere utilizzati in vario modo nella, nella didattica. Perché questo è rilevante? È rilevante, eh, e qui faccio: torno indietro anche alle ragioni che qualche anno fa ci hanno spinto diciamo, a, a progettare un servizio specifico per le scuole. Ricordo che Mlol è un servizio che anche in Emilia Romagna eh, lavora principalmente con il settore delle biblioteche pubbliche di ente locale e un po' anche con le università. Quindi diciamo, è un servizio che i cittadini possono trovare un po' ovunque nelle aree dove le biblioteche, dove le biblioteche sono, sono forti. E il problema sono le biblioteche scolastiche. Le biblioteche scolastiche per contro, sono estremamente deboli. Abbiamo indagini fatte ripetutamente dall'Associazione Italiana di Editori, dall'Associazione Italiana delle Biblioteche che dipingono un quadro a tinte foschissime del mondo delle biblioteche scolastiche, un quadro nel quale abbiamo collezioni di 2-3 mila titoli al massimo, un quadro eh, che ci dice che in realtà in gran parte in gran parte delle scuole italiane non esiste un servizio bibliotecario attivo, anche perché non esiste una normativa che, che ne imponga diciamo, l'apertura la, e l'esistenza. Eh, un quadro che eh, ci, ci dice che la capacità di spesa delle singole, delle singole scuole è estremamente ridotta, nell'ordine di poche centinaia di euro l'anno, e quindi con la possibilità di accedere a un numero ridottissimo di novità editoriali. In questo contesto il digitale, che non è la panacea, eh, non è la, la soluzione di tutti i mali, il digitale ha tantissimi difetti eh, eh, e però alc alcuni specifici vantaggi. Uno di questi è quello di permettere un, uh, l'aggregazione diciamo, di, di collezioni molto grandi, quindi... Per esempio, dicevo, il, il, il progetto di Mirai Romagna ha 70.000 libri. 70.000 libri è centinaia di volte diciamo, il, il, lo standard diciamo, di libri posseduti da una tipica biblioteca scolastica, quando esiste. E questi libri sono, sono novità editoriali, quindi la probabilità di trovare in reader l'ultimo libro pubblicato da un grande editore è altissima, per alcuni editori addirittura matematica, per esempio, la Mondadori offre l'intero catalogo aggiornato in tempo reale, cioè se l'ebook viene pubblicato su Amazon, viene pubblicato il giorno stesso su Reader. Quindi diciamo, eh, uno studente che legge una pubblicità oppure una recensione su una rivista ha una probabilità altissima. Questa probabilità, invece, è una frazione, eh, una, è una insomma, veramente millimetrica, eh, se, se, se, se ci se pensiamo al mondo delle biblioteche eh, scolastiche tradizionali. Quindi questo è il nocciolo, il nocciolo è eh, la capacità del digitale di portare grandi quantità di contenuti, grandi quantità di novità editoriali e di poterle diffondere e distribuire con un modello cooperativo che nel mondo fisico sarebbe impossibile. Eh, se l'assessore Feli Felicori avesse voluto costruire un sistema di interprestito tradizionale eh, diciamo di libri di carta tra le 750 biblioteche delle mie Romagne avrebbe dovuto investire cifre colossali mentre invece il budget necessario a fare questo servizio in digitale è un budget modesto e questa non è una virtù del digitale, è proprio il suo modo specifico di, di, di funzionamento. Quindi questo è il nodo, questo è il nodo essenziale, questo è una, quindi per la prima volta noi abbiamo, diciamo, la, un, un esperimento diciamo di estensione a un territorio molto largo del, del, del, del servizio dove era Mlol eh, scuola prima di questo progetto? Era in circa mille scuole italiane mille scuole italiane, avevo fatto qualche slide ma insomma, non abbiamo il tempo quindi provo a ammesso di riuscire ad azionare il cipollino eccolo lì e qui vabbè, questi sono un po' di istogrammi che vi dicono diciamo, una cosa abbastanza ovvia, c'è cioè una differenza incredibile che c'è di, eh, diciamo di, negli indici di prestito eh, eh, del, del, del, del sud e del centro-nord, ma questo ci interessa. Ecco, giusto per darvi un, un ordine di grandezza di che cosa significa la questione meridionale nel mondo delle biblioteche, nel mondo delle biblioteche, nel mondo delle biblioteche eh, digitali, stiamo parlando diciamo, di un 98% di tutti i parametri vitali nel centro nord di 1,7 eh, su e isole dove la Sardegna tra l'altro eh, diciamo, fa praticamente tutto quel, due, quel quasi 2% quindi una situazione molto complicata, per quello che riguarda le scuole però è una, la, la differenza nord-sud è meno accentuata, quindi le scuole sono più forti delle biblioteche pubbliche diciamo in, in, in, in percentuale vado molto molto rapidamente ehm, questo è, eh, diciamo, quindi ci sono 750 scuole aderenti e circa 1000 scuole che usano la scuola eh, in rete in Italia. Il progetto Reader porta 350 nuove scuole in questo, in questo progetto. Ehm, quello che volevo farvi vedere, ma rapidissimamente, è che eh, giusto per il progetto Reader è partito il 15 novembre, eh, L'Emilia-Romagna era in ottobre, eh, nelle, per quello che riguarda gli indici di lettura digitale in rapporto al resto d'Italia, costituiva l'11,98% del totale, a eh, fine novembre era passata, dopo l'inizio del progetto RIDER, al 26, eh, 26%, quindi un impatto immediatissimo, eh, siamo a poche settimane dalla, dalla partenza, però cioè, non so se ho qualche altro. Ecco, per quello che riguarda i libri in particolare, perché quello è un indice che si riferisce a tutte le tipologie di contenuti, quindi inclusi i quotidiani, eccetera, per quello che riguarda i libri, la percentuale realizzata nel mese di novembre alle scuole del Mia Romagna è il 34% della, della, della, della quota della quota nazionale. Quindi diciamo un impatto molto significativo che ehm, mi, port, mi porta a dire che diciamo, dobbiamo assolutamente tentare di estendere questo, questa, questo progetto questa sperimentazione ad altre regioni, altre regioni italiane io mi fermo qui perché diciamo, avrei mille cose da dire ma abbiamo un tempo molto compresso quindi lascio lo spazio ai, agli altri colleghi poi magari lo slide mettiamo sito da qualche parte certo assolutamente Stefano Versari che è il capo dipartimento del sistema educativo e ed di istruzione e formazione del ministero dell'istruzione eh, volevo chiedere un po' l'importanza eh, di questo tipo di progetto e mh, anche che tipo di impatto immaginate eh, su appunto gli studenti Beh, intanto se sono qui eh, mi scusandomi per il ritardo ma eh, eh, continuo a non capire ma evidentemente anche l'autista che tre quarti d'ora non l'avevamo messo in conto per venire dal ministero a qui quindi eh, abbiamo toppato nelle previsioni e continuo a non darmene una ragione ma questo è <ride> perché proprio non, è una in, non comprensione del territorio ehm, ma se sono qui è perché questa cosa ci credo il problema è che bisogna trovare la maniera di eh, collocarla ancora di più in un quadro di senso. Eh, oggi mi chiedevano che cosa secondo me è il PNRR e io ho detto guardate secondo me non è eh, l'idea eh, di una dirigenza eh, che, che corre nel deserto per portare tanti ori eh, in alcune fermate in qua e in là perché in questa linea, in questa logica, eh, la dirigenza viene soggetta ad assalti, eh, a tentativi di, di dirottare in qua e in là un po' di briciole, un po' di ori mh, per questo o per quell'altro. La vera forza del, del PNRR non è, pur essendo ingentissima l'entità delle risorse, non è l'entità delle risorse, eh, e eh, mi è venuto questo esempio eh, essendo come tanti un appassionato di Sergio Leone e eh, eh, avendo il ministero sede in Trastevere quindi insomma, ehm, mi è tornato alla mente c'era una volta il West Ecco, noi, no, non dobbiamo pensare ai film di John Wayne con la, la dirigenza e, e, o i banditi o gli indiani che tirano eh, contro la dirigenza per fermarla Dobbiamo pensare alle scene finali del 19 volte West, eh, dove si vedono queste migliaia di persone eh, che lavorano per costruire la dirigenza, eh, per costruire la, la ferrovia che attraverserà tutto il West, grazie poi al treno che la potrà percorrere. Eh, il PNRR è un'operazione di di investimento e di condivisione sociale sulla credibilità del Paese, ed è prima di tutto una credibilità eh, nostra, non è una credibilità mutuata, non abbiamo bisogno di rispondere in primo luogo agli stakeholders, noi dobbiamo rispondere in primo luogo alla credibilità che noi come eh, cittadini di questo Paese confidiamo e quindi per quanto investiamo su. Eh, sul sistema Italia e quindi sui nostri giovani. Allora se il PNRR è questo, e cioè un individuare delle priorità credibili eh, e quindi condivise diffusamente eh, nell'ambito della società, eh, se questo è, e sono convinto che così sia, se andiamo a vedere le parole maggiormente utilizzate All'interno di PNRR sono la parola formazione e trasformazione, che significa eh, in tutti i campi e non è solo nella scuola, formazione per i beni culturali, formazione per la pubblica amministrazione, formazione, trasformazione, più di 200 volte mi, come dire, ho fatto il conteggio delle parole, ehm, quindi è una delle parole più utilizzate. Si tratta di trasformare il sistema paese, che non è solo un sistema economico, pur importantissimo, ma è un sistema nella sua complessità, è una comunità paese. Convinti che eh, in questo percorso di nuova formazione eh, ci sia la necessità di innovare. Un'altra delle parole più diffuse nel PNRR è il digitale. Adesso parlo dal punto di vista della scuola. Il 68 è stato sostanzialmente l'esempio, del, ha reso evidente in Italia negli anni 70, eh, ha reso evidente che la scuola così com'era non riusciva più a rispondere ai bisogni diffusi, c'è stata una riflessione quindi negli anni 80 e negli anni 90 si è arrivati eh, sostanzialmente gli anni, negli anni 80 con gli organi collegiali, poi negli anni 90 si è arrivata all'autonomia delle istituzioni scolastiche, tutto il ragionamento è stato vediamo di incrementare i contributi e gli apporti educativi che possono arrivare dal mondo esterno della scuola e dalla scuola stessa resa più, eh, più autonoma, già, più, più capace di promuovere le potenzialità poi si arriva agli anni 2000, c'è stato un momento di eh, ondeggiamento sul tema del regionalismo, lo lasciamo stare perché non è questo, eh, ondeggiamento nel senso, non, eh, nel senso negativo, proprio di riflessioni come dire, pencolanti eh, su quello che fosse meglio ma ci si è nello stesso tempo resi conto, ad esempio, della necessità dell'alternanza scuola lavoro come necessità di aprire la scuola ad apporti educativi, ad apporti culturali provenienti dal mondo esterno. E ancora di più adesso, quando da qualche anno, e il Ministro lo sta sottolineando, i patti educativi di comunità che sono l'apporto della realtà esterna per l'arricchimento dell'offerta formativa. Perché? Perché la scuola non riesce a essere è così veloce nel cambiamento, così come la realtà è divenuta. Certo, la scuola deve essere più riflessiva, ma non può avere certi i tempi di riflessività eh, che aveva in precedenza. Tutto il tema della lettura, il tema eh, della lingua, il tema della lingua come strumento di comunicazione e quindi di comprensione reciproca, come strumento di aggiornamento, non a caso la sottolineatura del digitale che è sempre nel PNRR, con tutto quello che porta dietro di sé, eh, come, come valenza positiva di apprendimento, di conoscenza, di scambi culturali, tutto questo tema va ripensato. Perché va ripensato? Perché quello che facevamo prima non andava bene? No, perché i tempi sono cambiati. E ci rendiamo conto, eh, eh, e lo dico con rammarico da un certo punto di vista, mia moglie è, ha una libreria, quindi non, no, non sono certo io che, che getto il fango sulle librerie, però oggettivamente le modalità di, di comunicazione, di lettura, eh, sono anche di acquisizione dei testi, sono notevolmente mutate. A noi non compete eh, attardarci su una realtà che non è più, a noi compete cercare di comprendere la realtà attuale dove ci porta. La libreria, la biblioteca, la biblioteca scolastica. È vero, noi eh, negli ultimi vent'anni eh, il tema delle biblioteche scolastiche è stato sostanzialmente trascurato, anche perché poi non è che in, in precedenza ci fosse chissà quale rilevanza da, da decenni a questa parte, eh, anche perché in realtà eh, per vent'anni gli ultimi o i due o tre decenni del secolo scorso eh, hanno fatto sì che le biblioteche scolastiche vivessero grazie, tra virgolette, ai docenti in inidonei all'insegnamento. Molti di, di, di docenti che avevano una delle malattie professionali più diffuse, quella dell'infonodi. E sono, erano al suo tempo eh, assegnate alle biblioteche scolastiche, non potendo più svolgere l'insegnamento direttamente. Ecco, eh, in questa concezione di biblioteca, eh, la biblioteca inevitabilmente tende alla, mh, allo snaturamento di sé, alla perdita della propria identità, e non diventa luogo attrattivo, luogo di eh, riflessione, luogo di comunicazione, luogo permanente aperto, noi in realtà ne abbiamo esperienze in giro eh, per l'Italia e ne viene in mente in questo momento una eh, che, è, che è a Cadeo in provincia di Piacenza dove c'è una, lo dico perché l'andai a vedere quando fu inaugurata, dove c'è proprio l'idea della biblioteca scolastica che però nello stesso tempo è stata costruita all'interno di un plesso come biblioteca del comune, quindi è aperta in certi orari con da, da una porta eh, al comune quindi all'utenza eh, del, del, del, del territorio e in altri orari invece viene frequentata eh, dagli studenti della scuola e, e la bella esperienza che mi, mi piaceva e mi colpiva era che c'era una compresenza di personale scolastico e personale bibliotecario che hanno una competenza specifica che non si inventa eh, che non è scontata, questa compresenza faceva sì che quel luogo diventasse l'idea di scuola aperta, aperta alla riflessione, al confronto, alla cultura, da cui tutto, anche l'utilizzo di tutti gli strumenti digitali. Allora, noi abbiamo bisogno che eh, eh, sia chi opera nel settore dei libri, sia regioni eh, e assessori eh, lungimiranti mh, come l'assessore Fericori. Eh, non si fermino a questa operazione e ragionino insieme a noi al di là delle difficoltà istituzionali perché una, ogni regione ovviamente è autonoma nel decidere come muoversi ma ragionino insieme a noi per come fare un passo successivo per come eh, eh, aiutarci reciprocamente per far sì che il, la biblioteca diventi nient'altro la biblioteca scolastica che è uno degli spazi diversi della scuola aperta che continuamente richiamiamo come necessità. Scuola, che poi è la scuola di cui scriveva negli anni 60 De Bartolomeis: cioè una scuola a tempo pieno, non perché ti do tante ore in più di insegnamento e quindi di lezione frontale, ma scuola aperta perché sono, costituisce luoghi in cui ci si può incontrare, si può socializzare si possono arricchire gli apprendimenti, ci si, si possono utilizzare tutti i vari strumenti che la scuola stessa mette a disposizione d'intesa con il territorio, fra cui la biblioteca scolastica e chissà, l'auspicio è eh, che non riusciamo anche a entusiasmare un po' meglio eh, rispetto alla lettura del libro eh, che io sono convinto non sia superata ma che in questo momento è oggettivamente in forte difficoltà. Ecco, proprio sul suscitare questo nuovo entusiasmo, sentire Gino Roncaglia che è docente di Digital Humanities ed Editoria Digitale all'Università di Roma 3 e che ha a che fare quotidianamente, insomma, con i giovani che sono appena usciti da licei e scuole superiori, ecco, come si fanno ad avvicinare o sono già più vicini per loro natura a queste forme di lettura? Allora io partirei, scusate intanto se non mi levo la mascherina, ma ho un problema polmonare per cui mi viene raccomandato sempre di prudenza. Dunque io partirei da una considerazione che è stata già fatta, cioè la situazione delle biblioteche scolastiche in Italia non è delle più felici. Le biblioteche scolastiche esistenti sono molte sulla carta, le biblioteche scolastiche funzionanti bene sono pochissime. Questo è un problema da vari punti di vista, naturalmente anche avendo la concezione per così dire un po' antica per certi versi della biblioteca scolastica come luogo della lettura e della scoperta del libro, e questo è uno dei compiti della biblioteca scolastica, già solo per questo compito qui il fatto che le biblioteche scolastiche siano funzionanti siano così poche è un indice negativo naturalmente ma noi dobbiamo pensare anche alla biblioteca scolastica nel quadro complessivo della scuola. La nostra scuola ha anche molti motivi di orgoglio, io credo, ma ha alcuni problemi. Tra i problemi principali c'è la forte rigidità dei gruppi classe, c'è la forte rigidità delle barriere disciplinari, Nonostante tutto il lavoro che si sia fatto, anche metodologicamente in questi anni, per cercare di spezzare queste rigidità, favorire il lavoro trasversale, e anche la forte rigidità dei muri della scuola, che separano la scuola dal territorio, è, è difficile che le nostre scuole riescano a essere delle agenzie formative territoriali a pieno titolo. Queste tre rigidità, gruppi classe, discipline, scuola separata dal territorio, in parte anche dalle famiglie. Sono delle rigidità che la biblioteca scolastica può contribuire in maniera decisiva a ridurre. Noi dobbiamo, secondo me, pensare alla biblioteca scolastica, certo, come luogo della lettura, della scoperta del libro, ma innanzitutto come luogo di approfondimento degli interessi personali. La biblioteca scolastica è anche un luogo straordinario di documentazione, è un luogo straordinario di lavoro curricolare, ma è soprattutto l'unico posto nella scuola in cui c'è uno spazio dedicato anche all'approfondimento degli interessi personali, in maniera trasversale, perché un interesse può mettere insieme in un gruppo di lavoro, in un gruppo di attività, studentesse e studenti di classi diverse, in maniera trasversale rispetto alle discipline e anche in parte extracurricolare, perché gli interessi personali non seguono i confini rigidi delle discipline. Dare dei luoghi in cui si può lavorare sull'approfondimento degli interessi e in cui lo si può fare in maniera aperta al territorio, in maniera anche, eh, uno degli aspetti più interessanti di questo progetto è il fatto che le, le, il prestito digitale di libri, di riviste, di quotidiani è fruibile in principio perfettamente anche dalle famiglie. Ecco, questi tipi di apertura aiutano a far capire che la biblioteca scolastica può essere in questa scuola molto chiusa dei primi spazi e dei primi tempi delle classi e delle discipline, può essere un luogo di terzo spazio, di terzo tempo, in cui si spezzano rigidità, si approfondiscono interessi e si scopre la lettura e il libro come strumento di approfondimento degli interessi personali. Mi chiedevi quali strategie la strategia migliore è partire dagli interessi personali. Se noi diamo degli strumenti di approfondimento degli interessi, favoriamo la scoperta del libro non in un contesto di obbligo alla lettura, ma in un contesto di approfondimento di un mio interesse. Questa secondo me è la singola mossa più importante. Anche per questo le biblioteche digitali hanno un aspetto di grossa rilevanza che è proprio nell'ampia quantità di risorse a disposizione. Anziché avere la solita biblioteca di mille testi canonici, spesso con un canone molto indietro nel tempo, in cui non ci sono graphic novel, in cui non ci sono. Abbiamo delle biblioteche digitali che possono effettivamente aiutare a approfondire interessi nel contesto di oggi, le ultime uscite, i quotidiani, le riviste. E è un luogo in cui si può lavorare anche su tanti interessi, appunto, non strettamente curricolari. Noi abbiamo visto biblioteche scolastiche che lavorano, non so, che hanno in biblioteca scolastica prestito di strumenti musicali, in cui la biblioteca scolastica presta i dispositivi a chi non le ha, in questo periodo è stato importante, in cui la biblioteca scolastica può lavorare, appunto, anche al prestito verso le famiglie, verso il territorio. Questi aspetti sono importanti, il digitale è uno strumento per aiutare anche a concepire diversamente la biblioteca scolastica, anche rispetto alle risorse tradizionali fisiche che restano importanti. Ecco, per la conclusione, Mauro Ferlicori, che è l'assessore alla cultura della regione e paesaggio della regione Emilia Romagna, e che si è fatto, insomma, si è distinto si è fatto notare fin da subito eh, per il suo piglio molto innovativo nelle proposte che ha fatto molto spinte anche sul digitale che vanno un po' anche contro la retorica classica no, del libro come oggetto del profumo della carta quindi diciamo una mossa anche provocatoria in stile molto felicori, mi viene da dire grazie, <coughs> buongiorno ehm... sì, io sono molto impressionato dai dati che ha dato Giulio, magari dopo se ci torni sopra, se ci resta qualche minuto, eh, perché sono dati molto positivi, così senza riflettere mi sembra di poter dire che il mondo della scuola, anche grazie all'atteggiamento particolarmente attivo che ha avuto il ministero in questa in quest operazione, è stato quasi più, più reattivo eh, del mondo delle biblioteche civiche. Eh, e questo direi, prima di passare all'opportunità, direi che questo è oggi il problema. E a me piacciono i problemi fotografali per bene, poi le soluzioni devono essere anche moderate, però la verità va, va detta nitidamente. Eh, durante l'epidemia io ho osservato un atteggiamento conservatore del mondo delle biblioteche civiche sulla questione del digitale. Abbiamo fatto con Claudio Leombroni anche un'indagine su, su come ehm, le biblioteche civiche hanno reagito al Covid con le, attraverso lo strumento di collegamento con le biblioteche digitali. Siamo onesti, sono state le biblioteche civiche dell'Emilia Romagna, pioniere assieme a Lombardia e altre regioni, nel collegamento con le biblioteche digitali, un grandissimo merito. Però durante l'epidemia ho avuto la sensazione che le considerassero importanti ma non particolarmente importanti. L'indagine che abbiamo fatto con Claudio, voi vi aspettate che c'è il Covid, non si può uscire di casa, aprite l'home page di una qualunque biblioteca civica e c'è scritto, oddio oh Dio, non si può uscire di casa, ma puoi non rinunciare alla lettura iscrivendoti alla biblioteca digitale e traendo. Io direi che aiutami tu Claudio, siccome il 10% aveva cambiato l'home page, ho dovuto anche tristemente vedere moltissime pagine, eh, home page anche di biblioteche importanti, che continuavano a dire allora per iscriversi alla biblioteca digitale dovete fare la cortesia di venire qui da noi, in biblioteca, poi fai la tessera e dopo quando vai la tessera, è tutta una procedura che è antidigitale nella sua natura, no? Eh, questo è un problema. Adesso io scherzando prendo sempre in giro quelli che eh, raccontano il, il loro piacere nella ruvidità della carta, l'odore dell'inchiostro, l'ineludibilità della fisicità nel libro. Io trovo sempre una così, cose che se si parla di gusti personali, sono sempre rispettabili. Anch'io quando penso a un libro, lo penso di carta e quando compro un libro lo compro di carta, ma io ho 70 anni e, non, e spero che il mondo no, non sia come me, non assomiglia a me, là dove io sono largamente superato e obsoleto. Quindi questa è una questione che come tutte le questioni politiche e direi ideologiche va affrontata come tale, con una discussione. Eh, scherzando l'altro giorno in un convegno di architetti parlavo con architetti che raccontavano le loro visioni della città e così scherzando ho detto sì ma l'illuminismo non avrebbe vinto se non ci fosse stato Robespierre poi ha fatto una brutta fine ma non è che le idee si affermano perché uno è intelligente e ha raccontato a un altro una bella idea che dice e che bella idea cioè esiste anche un concetto di conflitto di scontro che non può essere l'uso. dunque ehm, questo è un problema ed è un problema enorme perché qui passo alla parte positiva io sono convinto che le biblioteche civiche liberate degli enormi costi del prestito, che sono enormi, perché noi poi siamo anche abituati che diciamo, la cultura è una specie di, di, di, di Dio a cui, tutti i sacerdoti, naturalmente, anche le vestali, c'è tutto, c'è anche il femminile, naturalmente, e quindi se la spesa è culturale va sempre bene, no? La spesa culturale c'è quella efficiente e c'è anche quella inefficiente, è come il debito dei draghi, c'è quello buono e c'è anche quello non buono. E... E quindi noi dovremmo anche vedere i costi, il presto per esempio ha dei costi enormi e io ho visto durante sempre l'epidemia, ho visto bibliotecari fare delle fatiche enormi, sembrava di, che, che, biblioteche come conventi di clausura, clausura con spioncini attraverso i quali veniva dato un libro a difendere una cosa che non, in quel momento non aveva più, più, più senso. Liberate di tutti questi costi, le biblioteche potrebbero diventare quei grandi centri culturali dell'educazione permanente e questa è, diciamo, l'idea che io avrei per il futuro delle biblioteche civiche. Si dice se ogni volta che una disciplina è importante si dice bisognerebbe insegnare a scuola, allora io ho fatto tutto l'elenco, mi scorderò, a scuola bisognerebbe insegnare, lo strumento, la storia dell'arte, l'archeologia, cioè se uno dice ma quanto devono stare in quella scuola? Allora, secondo me a scuola quando ci sei stato 5 ore è già abbastanza, poi ci sono i compiti, però nel pomeriggio, nella sera, nei weekend, le biblioteche civiche devono essere dei posti meravigliosi in cui liberamente puoi scegliere qualunque cosa in modo elettivo, devono essere dei grandi centri dell'educazione permanente di tutte le età e qui accolgo la proposta di che ho il piacere di incontrare per la prima volta, siamo stati vittime del digitale di persona, e se potessero diventare eh, questo anche partendo dalle biblioteche digitali delle scuole, anche le scuole superiori nel territorio, questo è il mio sogno, io sempre per ragione di età, prima del 68 che ha avuto anche enormi difetti e di cui non ho tanta nostalgia, al, al mio liceo c'era il concorso di poesia, c'era il cineforum, c'era un'attività culturale pomeridiana impressionante e io figlio di una indegnissima periferia di, di, dove non c'era niente, per me c'era un posto fantastico, io andavo, sarei stato a scuola fino a sera, e c'era tutto, poi è crollato tutto, non è stato sostituito da quasi niente, però complessivamente è stata un'epoca un positiva. Grazie. Grazie. Grazie. Ecco, siamo stati perfettamente negli orari, forse abbiamo cinque minuti, quindi vediamo se c'è una domanda o se c'era qualche slide che volevamo approfondire. No, do un, un numero, insomma, continuo a dare i numeri, ma do un altro che, che è interessante perché Spesso si parla diciamo, di progetti, di far capire come un progetto come questo è un progetto di promozione della lettura e che, diciamo, che dinamica di numeri ha. Noi abbiamo fatto il primo, eh, il primo eh, webinar in cui abbiamo, con l'aiuto dell'ufficio scolastico regionale, e hanno partecipato 900 insegnanti. Cioè, quindi questo è un progetto che ha dalla sua un, un, un 900 referenti delle scuole dell'Emilia Romagna che irradieranno il sistema, ora se voi immaginate un'irradiazione un, anche solamente a una o due classi per scuola, questo è probabilmente il progetto di promozione di, di, di, di, della lettura, l'esperimento di promozione della lettura scolastica più grande che sia mai stato tentato, in, voglio dire in termini di intensità nel tempo e, nel, e nello spazio. Di nuovo, non è perché siamo più bravi, è proprio la dinamica del digitale che permette, che permette, per, che permette questa forza. La seconda cosa che vorrei dire è questa, il, le biblioteche scolastiche sono, dovrebbero essere il primo gradino di accesso all'ecosistema della lettura. Cioè è lì, secondo me, che eh, probabilmente si fa la differenza tra molti paesi europei e del mondo e l'Italia con effetti che si vedono poi sui numeri della lettura adulta. Eh, I numeri bassi della lettura diciamo, degli adulti in Italia, secondo me, sono un riflesso diretto del fatto che noi non abbiamo un sistema di biblioteche scolastiche istituzionalizzate. E avere questo progetto quindi porta a un, un ulteriore elemento, cioè l'idea di essere un grande sistema di promozione dei servizi che offrono le biblioteche pubbliche. Un, un, una sorta di corridoio che, se verrà svolto, eh, eseguito questo progetto non tanto da noi, ma dagli insegnanti, dalle scuole che, la, che lo utilizzeranno in modo corretto, sarà una sorta di corridoio d'accesso per gli studenti al sistema della lettura pubblica. Banalmente, l'utente che avrà le credenziali per accedere per 3, 4, 5 anni al sistema della sua scuola, Imparerà, spero, che tutte le biblioteche civiche delle mie Romagna, se va a iscriversi, anzi magari nel frattempo magari avremo implementato l'iscrizione via speed senza doversi eh, recare in biblioteca, eh, avranno la, diciamo, la, la, in qualche modo eh, l'informazione sull'esistenza di questo servizio e di questo sistema più grande. Ecco. Ecco, se l'assessore vuole concludere dopo queste ultime osservazioni... Questo sì, ho dimenticato di dire una cosa che secondo me è molto importante. Penso che eh, queste biblioteche digitali possano svolgere anche un ruolo molto importante sul tema della migliore inclusione dei figli degli immigrati nel nostro paese. Io una ventina d'anni fa, meritatamente sono anche stato direttore delle biblioteche civiche di Bologna. E una volta passeggiando per la sala borsa mi cadde l'occhio su una sezione di letteratura russa, di Tascabili, ma non solo molto abbastanza grande, ma tutti consumati. Allora chiesi spiegazioni e mi dissero che le tantissime badanti che vivono a Bologna, che sono per lo più moldave, o... però parlano tutti russo, per i vecchi trascorsi coloniali diciamo, e, e usavano questa biblioteca russa per, come la loro biblioteca e siccome si sa che uno dei problemi dei figli degli immigrati con la loro lingua di origine è che nella migliore delle ipotesi lo parlano anche bene ma quasi mai lo scrivono e lo leggono perché mentre l'orale viene imparato in famiglia, in casa lo scritto, non c'è un luogo in cui si impara a leggere e scrivere la lingua originale sono abbastanza convinto che per esempio questa larga dotazione di quotidiani oltre che essere utile ai genitori che giustamente possono conservare la loro lingua di origine e anche essere informati sul loro paese, possa essere anche molto utile ai ragazzi che possono affinare questa seconda, magari aiutati da corsi fatti nelle biblioteche civiche o magari poi anche nelle biblioteche scolastiche e questo... Penso che sia un'altra prospettiva nuova che si apre proprio in questa chiave, ecco, perché tutt'al più noi a Bologna, che è una città ricca e colta, abbiamo avuto una biblioteca inglese, ma non abbiamo mai avuto una biblioteca filippina, araba, marocchina. Eccoci, così ho detto anche una cosa di sinistra che non mi capita spesso ecco grazie come avete visto insomma siamo solo all'inizio e quindi insomma, buon proseguimento i presupposti sono tutti, i dati sono partiti benissimo quindi un ottimo inizio per reader grazie e buon proseguimento grazie. di più libri più liberi